Ciao a tutti, oggi prepareremo il sorbetto al lime speziato, il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, lime pelati al vivo, cubetti di ghiaccio, foglioline di menta e vodka liscia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le foglioline di menta e lo zucchero semolato e li facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Veniamo sul fondo del boccale lo zucchero Aggiungiamo lo zenzero che abbiamo sbucciato e i lime pelati a vivo e privati dei noccioli. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo la vodka liscia e i cubetti di ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, al posto del misurino posizioniamo la spatola del bimbi e azioniamo il bimbi per un minuto A velocità 8 spatolando! Il sorbetto al lime speziato è pronto, serviamolo subito. Sorbetto al lime speziato, grazie e alla prossima ricetta.